L'amministrazione comunale si congratula con l'allenatore della nazionale italiana di Beach Volley Matteo Varnier per il titolo europeo vinto in Lettonia. Dopo la conquista del titolo europeo con la nazionale italiana di Beach Volley, il coach armese Matteo Varnier riceve le congratulazioni dell'amministrazione comunale. Scrive il comune in una nota. L'amministrazione comunale di Taggia vuole esprimere tutta la propria felicità e congratularsi con il proprio concittadino Matteo Varniet, allenatore della Nazionale Italiana di Beach Volley, per essersi nuovamente laureato ieri in Lettonia campione d'Europa alla guida della coppia Nicolai Lupo, che peraltro già vanta la prestigiosa conquista della medaglia d'argento agli ultimi giochi olimpici. Matteo Varnier è nato e cresciuto ad Arma di Taggia, ha iniziato a praticare il beach volley sulle spiagge del nostro litorale ed è diventato prima un grande campione da giocatori, poi uno dei migliori allenatori al mondo.